ciao Beh, intanto buon anno anche perché non ci siamo ancora visti dall'inizio del 2022 come state eh, io bene dai abbiamo ripreso abbiamo fatto qualche giorno di vacanza anche prolungato per finire quelle che sono stati diciamo così le vacanze natalizie e adesso siamo tornati al lavoro e, e pensate che ieri insomma stavo un pochettino eh, Disfando quelli che erano gli ultimi addobbi delle feste natalizie, quindi l'albero di Natale, togliendo le varie palline, e mi sono messa in sottofondo quella che era la trasmissione del Kilimangiaro. Eh, non so se ve la ricordate, se l'avete mai vista, prima fatta da Alicia Colò, ora invece c'è un'altra conduttrice, ehm, eh, la Camilla Razovic. Ebbene, eh, ma più che altro non è per le conduttrici in sé, ma è per i viaggi che vengono raccontati. Mi ha sempre affascinato il chili mangiare come trasmissione, tant'è che insomma, molte volte ho preso anche spunto di cosa andare a visitare. E a proposito di visite e di viaggi, eh, mi è venuto in mente che eh, insomma, dovevo un po' tornare a vedere anche quello che è il progetto no? su YouTube, visto che siete tantissimi, eh, dove molte volte e molto spesso ho raccontato di viaggi. E così mi sono detta quali e quanti viaggi riusciremo ancora a fare. Insomma, questa pandemia di questo anno e mezzo, così due, ha bloccato veramente tante cose. Qualcosina sono riuscita a farlo lo stesso, ma viaggiare in sicurezza e viaggiare come anni fa, eh sì, mi piacerebbe proprio tornare a farlo. E così, insomma, sono andata anche un po' a vedere quelli che sono stati i viaggi che ho raccontato in questi anni di progetto pensate che tra l'altro ormai sono più di tre anni sono quasi quattro che insomma porto avanti questo progetto e devo dire, devo ringraziare voi perché senza il vostro, le vostre iscrizioni o comunque il fatto di seguirmi insomma non avrei potuto postare così tante cose e raccontare così tante cose siete arrivati a ben 78.000 iscritti e non è poco <ride> quindi vi ringrazio e allora mi sono, sono tornata indietro all'inizio per vedere anche che cosa un po' veniva raccontato e così mi sono imbattuta in alcuni video che più che altro raccontano un pochettino di cose, un po' di viaggi certo che certe cose le ho raccontate in modo veramente anche un po' superficiale anche da far sorridere, ma il bello è anche questo ogni tanto prendere le cose, non dicono troppo sul serio ma insomma magari raccontarle anche in modo un pochettino più simpatico e più spiritoso e allora che cosa ho trovato? Ho trovato il viaggio in Belgio, oh, che bello, era il 2018 quando ero sulla spia in spiaggia uh, a Ostenda e quindi ho raccontato un po' quello che è stato il Belgio, eh, queste bellissime spiagge, soprattutto quante mangiate di cozze, quelle me le ricordo tantissimo, cozze e patatine. Eh, ho sempre detto che il viaggio è una metà dove mi piacerebbe andare a vivere, soprattutto Ghent e Ostende, vabbè poi non vi faccio vedere uh, niente di più perché... Certo è che in spiaggia o non ho giocato a racchette come ho giocato qui, mi ricordo, vi ricordate qui? Oh uh, mamma, quanto ero abbronzata pure, <ride> sono anche un po' invidiosa di quella quell'abbronzatura, quindi ho giocato anche a racchette sulle spiagge e qui però ero in Liguria, quindi ero vicino a noi, vicino a casa nostra, che belli, che bei tempi. Ma poi ho ancora trovato altre cose da raccontare, sì, ad esempio la centrale idroelettrica. Ecco, questo è uno di quei racconti che vi dicevo prima, che insomma <ride> è stato spiegato in modo molto allegro. Eh. C'è un tubo grosso che porta qua va alla turbina, questa gira e l'acqua in eccesso, scaldata, non lo so, no, no, esce da quel tubo. così perché sinceramente... Eh... Il funzionamento non me lo ricordavo bene, anzi, mi ricordo anche che ai tempi qualcuno mi aveva anche insegnato alcuni termini e come funzionava effettivamente una centrale idroelettrica. Però il bello era anche poter vedere questo fiume e fare il bagno, ecco, ma anche insomma, scoprire quello che in questo caso non era mare, ma era montagna. E poi in chiusura, per fare un ultimo piccolo resoconto, dove siamo andati. Eh, siamo andati invece a vedere delle rovine storiche rovine storiche quindi in qualche modo i castelli perché poi ci sentiamo tutti un po' principi, un po' principesse e quindi magari eh, avere la possibilità, boh, chi la sa, in un'altra vita di poter abitare in un castello quindi io sono già un po' andata a vedere quello che poteva essere il castello dei miei sogni, non troppo distante da casa ma è anche vero che il castello dei Missoni in questo caso era molto un rudere. Quindi, insomma, avrei dovuto ricostruirlo per intero. Però il bello di questi viaggi è, è non solo guardare la natura, conoscere la natura incontaminata, ma uh, così scoprire anche usi, cult culture e tradizioni insomma, dei posti dove, dove si va a viaggiare. Quindi, insomma, non è che uno torna indietro perché vuole così, um, come si dice, essere un po' malinconico, no? A me questo serve da stimolo per poter ripartire, quindi un 2022 nella speranza che mi possa offrire tanti viaggi da potervi raccontare. Nel frattempo che dire? Io vi racconto qualcosa domani, magari alle 9.15, come sempre per la nostra diretta, la prima del 2022 e magari voi potreste anche raccontarmi quali sono, eh, diciamo così, i vostri sogni per il 2022 o in che cosa vorreste riuscire. Io vi posso solo dire questo, tra i tanti viaggi che vorrei fare, uno è vabbè rimettermi in forma, questo lo dico da un po' di tempo, ma questa volta lo devo fare nel 2022, e la seconda cosa è imparare almeno una lingua straniera, tant'è che domani inizierò un corso di francese. Ci vediamo domani, mi raccomando vi aspetto puntuali alle 9.15 perché come prima puntata del 2022 avremo tanto da raccontarci. Baci, ciao! Vabbè, io sono un po' a guardare qualcosa. Ciao!